In questo tutorial vediamo come creare dei diagrammi di flusso con il software Flogoritm. Quando apriamo Flogoritm, vediamo una pagina completamente bianca ad eccezione di due blocchi che sono già stati inseriti, che sono il blocco iniziale e il blocco finale. Tutti i blocchi che andranno a comporre il nostro diagramma dovranno essere inseriti evidentemente tra questi due. Eh, come esempio andiamo a mh, realizzare questo diagramma di flusso che eh, dovreste conoscere già, quindi è l'algoritmo che va a calcolare il prezzo scontato una volta che l'utente ha inserito il valore del prezzo dello sconto e ehm, va a comunicare poi all'utente qual è il totale che dovrà pagare e il totale conterrà, eh, se l'utente vuole inserire più di un prezzo con il relativo sconto, eh, tutti, la somma di tutti i prezzi scontati. Allora, ehm, moltissime volte il blocco iniziale viene indicato con Start, e Flogoritm usa invece Main, ma è evidentemente la stessa identica cosa. La prima cosa che dobbiamo fare è assegnare al valore, alla variabile totale il valore 0, perché appunto la prima volta che verrà utilizzata in questa istruzione eh, il programma deve conoscere quanto vale, e quindi la prima volta varrà 0. Quindi, come faccio a inserire un blocco? Passo il mouse sopra la freccia, quando si colora di arancione, clicco. Si apre questo pannello all'interno del quale ho la possibilità di scegliere il blocco che mi serve in questo momento. Vedete che hanno forme diverse a seconda della, della loro funzione. In questo momento mi serve questo blocco, perché devo assegnare un valore a una variabile. Quindi clicco il blocco è grigio perché devo eh, compilarlo devo scrivere esattamente che cosa devo assegnare quale valore assegnare a quale variabile per andare a compilarlo faccio doppio clic mi si apre questa finestrella e io scrivo che alla, vari alla variabile che chiamo totale assegno il valore 0 do l'ok okay. e adesso devo andare a inserire le istruzioni i blocchi che mi servono per costruire questo ciclo. Quindi qua sotto, clicco ancora, vedete che abbiamo a disposizione tre tipi di cicli e in questo momento vediamo come funziona il ciclo while. Quindi inserisco while e eh, qui inserisco, facendo doppio clic, la condizione che, va, eh, che deve essere controllata e la condizione è eh, se la variabile è finito è uguale a 1 quindi quando questa condizione è vera esegui il ciclo, quando è falsa esci. E quindi la prima volta, la prima volta, quanto vale? Glielo devo dire perché quando non la, se l'utente ancora non ha detto niente, eh, il programma se non mi dà errore. Quindi assegno alla variabile che ho chiamato finito la prima volta... Il valore 1, in modo tale che almeno una volta il ciclo venga eseguito. Presuppongo che se l'utente ha lanciato il programma, almeno un prezzo con il relativo sconto eh, ce l'abbia da inserire. Quindi, cosa facciamo all'interno del ciclo? Dobbiamo andare a leggere il prezzo e lo sconto. Quindi qui clicco, avviso l'utente con un'istruzione di output che deve inserire il prezzo, quindi dico inserisci il prezzo Vedrete che adesso appena do l'ok, okay, Flowgorytm mi darà un segnale di errore. Eccolo qui. Ha ah, colorato questo blocco che ho appena inserito di rosso, perché c'è qualcosa che non va, e mi segnala un errore di sintassi. Allora, andiamo a correggere, eliminando questo errore. Quindi per modificare il blocco, doppio clic, qual è l'errore che ho commesso? Che io ho digitato questa frase, che è appunto una frase, e quindi va inter tutti questi caratteri non devono essere interpretati come nomi di variabili o nomi di funzioni, ma proprio come caratteri alfabetici o alfanumerici. Quindi è obbligatorio inserire tutta la frase tra virgolette. Questo avviene sia in flogoritm che praticamente in tutti i linguaggi di programmazione. Do l'ok okay e adesso è contento e, non, e va tutto bene. L'istruzione successiva è quella di lettura, quindi in input dovrà leggere il valore inserito dall'utente e memorizzarlo in una variabile che chiamo prezzo. Devo ripetere adesso due istruzioni del tutto analoghe a queste per quanto riguarda lo sconto. Quindi per fare prima, siccome l'istruzione è molto semplice, invece che cliccare qui e andare a compilare un'ulteriore istruzione di output, Decido di fare clic destro su questa, copiarla, poi posizionarmi qui, fare clic e incollarla. A questo punto mi basta sostituire il prezzo con lo sconto, quindi doppio clic per andare a modificarla e invece del prezzo scrivo lo sconto. Do l'ok ok, e poi l'istruzione di input per leggere lo sconto. Lo sconto... Lo, scusate, lo salviamo in una variabile che si chiama sconto. Cosa, fa adesso? Cosa deve fare adesso? Dunque, ha letto il prezzo e lo sconto, deve calcolare il prezzo scontato. Quindi, qui sotto, vado a utilizzare l'istruzione di assegnazione. Perché alla variabile che chiamo prezzo scontato, devo assegnare il valore appunto del prezzo scontato. Come lo ottengo? sottraendo dal prezzo iniziale l'ammontare dello sconto l'ammontare dello sconto lo ottengo moltiplicando il prezzo per lo sconto diviso 100 ok a questo punto vado a memorizzare nella variabile totale che alla prima volta vale 0 il valore che è già contenuto in questa variabile aumentato il nuovo prezzo scontato appena calcolato ok? adesso bisogna eh, il ciclo praticamente è praticamente finito per capire se è finito e, de e deve uscire oppure se deve ripeterlo lo chiediamo all'utente all quindi istruzione di output dove tra virgolette inseriamo questa frase inserisci 0 per terminare 1 per continuare Chiudiamo le virgolette, diamo l'ok ok, e andiamo a leggere la risposta con l'istruzione di input e la risposta la salviamo nella variabile finito. Ok, così siamo a posto. Se 1 continua, se 0 esce. Se 0 esce e stampa il totale, quindi qui fuori ci sarà un'istruzione di output. Voglio che prima scriva la frase il totale è, quindi la metto tra virgolette do l'ok ok, e qui sotto un'altra istruzione di output dove invece va a scrivere il valore della parola totale quindi non metto totale tra virgolette perché mi serve proprio il valore della variabile do l'ok ok, e ehm, ok quindi tutte le istruzioni le abbiamo messe possiamo provare a eseguire il programma allora intanto questo non ci serve più e lo mettiamo via eh, per eseguire il programma cosa faccio? Eh, vado a utilizzare questi tasti, questo è per avviarlo, questo è per eseguirlo passo passo, questo è per metterlo in pausa, l'esecuzione passo passo la vedremo in un altro tutorial a che cosa serve, a cosa può servire e questo invece è il tasto d'arresto se voglio eh, fermare l'esecuzione prima della conclusione naturale delle istruzioni e quindi del, del, del, del diagramma. Proviamo a eseguirlo, vi dico subito che ci, mi dirà che ci sono degli errori, lo eseguiamo. Ecco, eh, qual è l'errore? Che ci sono variabili non dichiarate, mi segnala la, che è la variabile totale perché la prima che incontra non è dichiarata, ma in realtà poi me lo segnalerà, meglio se segnalerebbe per tutte le altre variabili perché Flogorit vuole obbligatoriamente che tutte le variabili... Utilizzate all'interno dell'algoritmo vengano preventivamente dichiarate questa è una cosa che succede anche in molti eh, mh, linguaggi di programmazione anche se non proprio in tutti eh, Flogoritmo lo richiede quindi qui andiamo all'inizio proprio come primo blocco andiamo a dichiarare le variabili cosa vuol dire dichiarare le variabili? doppio clic vuol dire specificare Tutte le variabili che utilizziamo specificando di che tipo sono numeri interi, quindi positivi o negativi, ma interi, numeri reali, quindi possono avere anche la virgola, stringhe, cioè variabili che, il cui contenuto non è da interpretare come numero, ma come mh, una serie di caratteri alfabetici o alfanumerici, quindi parole, frasi, ma non numeri, oppure variabili di tipo booleano, cioè quelle che possono... Variabili di tipo logico che possono assumere solo il valore vero, vero o falso. Eh, le nostre sono eh, variabili per lo più reali, quasi tutte. Eh, le nostre variabili sono appunto eh, totale, poi il prezzo, lo sconto, il prezzo scontato. Eh, queste mi sembra di averle messe tutte prezzo sconto, prezzo scontato, totale l'ho già messo ok, queste sono reali e l'altra variabile che utilizziamo invece è finito che però può assumere solo due valori interi lo 0 e l'1, quindi la dichiaro come intero quindi lascio intero e scrivo così vediamo se adesso funziona, lo facciamo partire Vedete che si è aperta la console, che è la finestra all'interno della quale eh, verrà visualizzato tutto il dialogo tra programma in esecuzione e utente. Inserisci il prezzo, eh, metto 345, do l'invio, mi chiede lo sconto, scrivo 89%, un mega sconto. Eh, gli dico che voglio continuare, proviamo a inserire un altro pezzo, 456 inseriamo, inserisci lo sconto, 12% e adesso gli dico che voglio eh, terminare, quindi inserisco lo 0 e mi comunica il totale, 439,23 euro. Vedete che tutto il dialogo avviene come se fossimo in una chat con in verde quello che sono gli output, quindi riprende il colore dei blocchi di output invece sulla destra in azzurro quello che sono gli input riprendendo appunto il, lo stesso colore che viene utilizzato nel diagramma di flusso se preferisco avere una visualizzazione eh, diversa, cioè se non sotto forma di chat, basta deselezionare questo, eh, queste, questo comando e abbiamo semplicemente un normalissimo testo uh, in bianco e nero, eccetera, senza uh, le bubbles, diciamo. A me stanno simpatiche, quindi le rimetto. Uh, vi faccio vedere che è possibile, se m, dovessimo preferirlo, come nel mio caso, avere questo output finale in un'unica riga, quindi non spezzato in due parti. Come facciamo? Chiudiamo la console. Abbiamo due modi per ottenere questo. Il primo modo è quello di andare a modificare il primo output, quindi doppio clic. Vedete che qui c'è una freccina che corrisponde all'andare a capo e al fatto che è selezionata questa casella, nuova riga. La deseleziono. In questo modo l'output successivo a questo non verrà messo in una nuova riga ma verrà messo sulla stessa riga. L'unica cosa è che siccome gli output vengono scritti proprio uno appiccicato all'altro, eh, se non voglio che il numero del totale venga appiccicato alla E accentata, dovrò inserire uno, uno spazio dopo la E. Do l'OK OK e eh, do di nuovo l'avvio. Adesso inseriamo un unico prezzo per fare una cosa più veloce. Quindi inseriamo 126. E lo sconto 14%. Poi gli diciamo che vogliamo terminare. E il totale, vedete che me l'ha messo in un'unica eh, l'output finale in un'unica riga, in modo del tutto analogo. Però eh, andando a scrivere un'unica istruzione di output e non due diverse come in questo caso. Quindi adesso questa la togliamo, che non ci serve più. Andiamo a modificare questa, e fare in questo modo dopo questa frase inserire l'operatore di concatenazione. Allora, qui non si vede bene, ma questo è il simbolo della e commerciale. La e commerciale indica eh, l'operatore eh, di concatenazione. Cosa vuol dire? Che eh, viene interpretato così: tutto quello che c'è prima, che in questo caso è una frase, verrà eh, Accostato, messo insieme a quello che c'è dopo quello che c'è dopo è, il variabile, eh, è la variabile il contenuto della variabile totale do l'ok ok, controlliamo che funzioni riduco ancora la finestra della console inserisci il prezzo 456 inserisci lo sconto 34% lo faccio finire subito per fare prima e vedete che l'effetto è comunque quello di avere un'unica riga. Un'ultima cosa per questo tutorial è una volta che io ho terminato di eh, realizzare il mio diagramma o anche prima e poi andrò ad aggiornarlo, chiaramente lo posso salvare se non voglio perderlo. Quindi clicco su Save, e vado a posizionarmi nella cartella dove voglio salvarlo e poi vado a dargli un nome e a salvarlo. Nella cartella otterrò eh, qua otterrò esattamente un eh, file che poi potrò riaprire con, sempre con Flogoritm e che ha appunto eh, come icona di riconoscimento quella del, del software.